Sì, sì, ciao a tutti ciao e buon pomeriggio a tutti aspettiamo un secondo lo so che molti di voi stanno a raccogliere le ciliegie non fa niente la diretta sarà salvata mi avete scritto in vecine grazie a non potrò assistere non potrò assistere perché devo andare a raccogliere le ciliegie tranquille la diretta sarà salvata da dove si sente questa voce? No. Da qua? No, ecco, sentivo l'eco della mia voce. Allora, che cosa dobbiamo fare? Lasciarlotte alle ciliegie. Farla vedere bene? Guardate che carina. Non è carina? La mia è piccolina perché ne dobbiamo fare due, quindi sì sì, no, possiamo già iniziare, Torniamo. che devo fare, devo aggiornare la no. sì. e eh, tu riprendi qua, nel frattempo aspettiamo un attimo, Charlotte, alle ciliegie, dov'è che devo fare, qua? Arrivo si sta qua ok grazie Valentina Ci siamo? Possiamo iniziare? Lasciamo sì. giù sì. sì. Ciao Tina Allora realizziamo la charlotte alle ciliegie allora lo so che nel video mi sono vista adesso sono bianchissima e c'è un problema un piccolo <ride> dolore alla schiena che mi sta dando fastidio da ieri e quindi solo questo niente di, di grave perché so già che scriveranno che che hai non ti senti bene ho un piccolo dolore alla schiena grazie Vito allora Adesso mettiamo da parte le ciliegie un attimo e iniziamo la nostra ricetta. Ah, e queste sono cose qua, qua? innanzitutto le Ciliegie. Cioè nel pieno. E siamo nel pieno del periodo delle ciliegie allora. e quindi facciamo una ricetta con le ciliegie. No. Ho pensato mi... di fare un dolce perché voi preferite i dolci alle ricette salate e quindi abbiamo fatto le ciliegie, abbiamo fatto la Charlotte. Gli ingredienti. Do sono sia nel link in descrizione del post e li ho messi anche nel primo commento o secondo commento l'ho appena messo il link va bene allora, passare, un qua, E noi procediamo Allora procediamo piano piano perché devo spiegare un paio di cose Allora, Innanzitutto ci serve L'anello voilà, Ci serve l'anello di uno stampo a cerniera che dobbiamo mettere direttamente nel piatto di portata quindi non dobbiamo lasciare il fondo dello stampo a cerniera ma dobbiamo utilizzare solo l'anello sì. il mio è da 22 centimetri circa 20 22 centimetri circa se volete farlo più grande semplicemente dovete raddoppiare le dosi o raddoppiare o fare una dose e mezza ora innanzitutto dobbiamo tagliare un pochettino il savoiardo in modo da farlo arrivare pari all'altezza dell'anello quindi io lo taglio un po' ma questo pezzettino di savoiardo di scarto adesso lo utilizzeremo dopo poi vi faccio vedere come io metto la parte zuccherata verso l'esterno così mi raccomando fateli tutti uguali quindi mettiamo la parte zuccherata verso l'esterno Ora aspettiamo che arrivino anche gli altri, che devo fare un paio di saluti. Grazie okay. margherita. Okay. Fai vedere qui, si vede? L'interno si vede? Devo mettere questa la base. Si. E dobbiamo fare anche la base con i savoiardi. Quindi prendiamo i savoiardi interi finché ce la facciamo con quelli interi, e poi utilizziamo i pezzettini di scarto che avevamo tagliato ma non è grave se non li mettiamo dritti tanto non si vede è una parte che va nascosta e facciamo così e abbiamo ricoperto la base adesso ricoperta la base possiamo procedere con la ricetta allora io ho fatto una pulì una salsa di ciliegie e adesso vi spiego come è tutto spiegato nel link non la potevo fare in diretta con voi perché serviva fredda allora che cosa ho fatto ho preso aspettiamo che tutti alzi ho preso le ciliegie ho preso le ciliegie le ho denocciolate e le ho messe in una pentola con un po' di zucchero e il succo di limone il succo di limone è importante perché fa diventare la salsa lucida come vedete vedete com'è bella, lucida e densa, il succo di ciliegie aiuta sia a raggiungere la densità giusta e sia ad avere una bella lucentezza, quindi ho dello sciolato le ciliegie, le ho messe in una pentola con lo zucchero e il succo del limone, per le dosi non vi preoccupate sono tutte nel link ora pensiamo al procedimento, ho messo a cuocere le ciliegie, non devono stracuocere devono solamente ammorbidirsi, una volta che le ciliegie si sono ammorbidite se formato il succo potete spegnere che facciamo filtriamo il succo e otterremo questa salsa più liquida dopo aver filtrato le ciliegie e questa qui invece saranno le ciliegie cotte frullate frullate con un mini pimmer semplicemente o con un mini pimmer o con un passatutto e quindi avremo fatto una salsa più morbida più. Più leggera più liquida per bagnare i savoiardi e questa pulì questa salsa di ciliegie più densa per condire al centro la crema della charlotte sono stata chiara ci sono domande così non proseguiamo e ci fermiamo step by step grazie okay. rossana no, dimmi tu se ci sono domande Dovevi fare i panzerotti oggi? No, feature, ho detto eh? che avremmo dovuto fare una diretta sui panzerotti, ma non no, oggi avevo detto che avremmo fatto la ricetta con le ciliegie, ok? Li faremo... faremo prossimamente, tranquilli. Eh. Va bene? Allora, abbiamo spiegato come fare la pulì che è questa qui. Abbiamo ah. fatto pure la rima. Ora mettiamo un attimo da parte l'anello e la salsa. Questa è la salsa più densa e questa è la salsa, cioè il succo, che abbiamo ottenuto filtrando le ciliegie. Va bene? Ok. Ora prepariamo la crema. Io ho messo lo stampo in freezer, non lo stampo, il, <ride> il recipiente in freezer. Perché quando utilizziamo la panna, tutti i recipienti, tutti gli accessori che utilizziamo devono essere ben freddi. Che cosa, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di mascarpone e filadelfia, oppure come ho scritto nel link, possiamo sostituire la filadelfia, la filadelfia come la volete chiamare, con il latte condensato. Aggiungiamo alla, al mascarpone e al filadelfia la panna che ho appena uscito dal frigorifero, ho appena tirato fuori dal frigorifero. Non si dice uscite dal frigo. aggiungiamo la vanillina oppure l'estratto di vaniglia. Io non avevo l'estratto di vaniglia, ho sto utilizzando la vanillina e lo zucchero a velo, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una cami cream con la Philadelphia, potete realizzarla anche con il latte condensato ora. Io dovrei utilizzare... Grazie Angela, grazie Giovanna. Io dovrei utilizzare le fruste, ma se utilizzo le fruste faremo un po' di rumore. E allora io faccio piano piano a mano, ma voi utilizzate le fruste, la planetaria, quello che volete. Io faccio a mano così da non fare il rumore. Così nel frattempo voi fate delle domande, io rispondo e faccio anche i saluti che devo fare e che, che stanno aspettando. Un attimo solo. Allora. Un milione di star. Eh? Un milione di star, la preferiamo. Beh, allora, dobbiamo salutare tutti i bambini che ci seguono, tutti, tutti, in particolare Mattias, ciao a zia, Veronica, Antonella e noi E poi dobbiamo salutare una bambina grande che si chiama Tonia. Ciao Tonia, sono felice se tu sei felice dei miei saluti. Noi sappiamo perché. Ciao Tonia. E ciao Chiara, che è la sorella di Tonia. Va bene? Ah, sono due chiara. e tonia si sì, Chiara e Tonia ah, anche no, era Tonia, si. Sì. Ah, sono due persone si. Sì. ma per guardarti a te, okay. due ragazze, sono due ragazze si. Sì. Ma pensavo che era una raga... Sono tutte e due speciali, ma una è un po' più speciale. Ecco okay, quindi io vedete, sto cercando di montare. Sto cercando, ci riuscirò, ci metterò un po' più di tempo, però non voglio accendere. Il... c'è una domandina? Sì quando ce ligia la domanda no, sì. quando ci per ottenere quella è scritto nel link quella è scritto tutto tu... nel eh, link tu non ti preoccupare sì. da 250 ai 300 grammi mm. di ciliegio. è tutto scritto, nel... sì, è tutto scritto nel link. nella ricetta del blog sì. grazie Maria grazie Joy. Gioi no, come vedete anche a mano sì, si monta molto facilmente, molto velocemente ed è facile da montare. Antoinette, Mirata, eh? saluti Antoinette. da ti saluto, Antoinette. Antoinette, ti saluta Antoinette, Antoinette Zanotti, ti saluta. Ah è un nome, Antoinette. Antoinette, sì. Ciao no, Antoinette, scusami. Ti saluto con le stelle. Oh, vedete? E qua si tratta perché essendo il mascarpone un composto molto grasso si monta velocemente però. mi raccomando se montate o con la planetaria o con le fuste elettriche occhio a non montare troppo perché altrimenti andate oltre allora fai vedere che è montata quando la crema si presenta così è pronta vedete? Ma, questa è una crema di. Panna, mascarpone, mascarpone e filadelfia, oppure latte condensato, come avete visto quanto tempo ci vuole a montarlo? Due minuti. Mano, non allora, serve il... Figuriamoci col frullino. Non serve, il serve se non vuole fare più veloce, se no, non ha forza, si può fare, sì, si, può fare. Ok? Devo ripetere qualcosa? Si può fare anche sì, sì, adesso lo dico. Allora, io sto utilizzando le ciliegia perché siamo in pieno periodo di ciliegia sto utilizzando Qui le da ciliegie. noi. Sì, però come ho scritto anche nel link potete utilizzare il frutto che preferite quindi le fragole i lamponi i mirtilli le pere le pesche le pesche buonissimo con le pesche stessissimo procedimento uguale uguale va bene Dimmi. grazie Elisa grazie sanna Grazie a tutti. Ora abbiamo foderato lo stampo. c'è qualcuno che ha appena collegato, cosa stai preparando? Sto allora stiamo preparando la charlotte alle ciliegie. Mm. Che siamo il paese delle ciliegie eh qui sì. a Conversano. Però allora. possono utilizzare altri frutti. Spettacole, abbiamo detto le, le pesche. È scritto nel. Sì, è tutto scritto nel tutto link. scritto. Ora non mi ricordo che Poi con calma, andate nel blog che frutta verrà adesso di stagione le pesche, le albicocche, buona anche le con frangole. le albicocche, le frangole insomma no. le e che lei, no, no, è no? il frutto che voi preferite va bene ok ora che cosa facciamo andiamo a bagnare la base Vieni. Sì. con la la salsa più liquida sanno lo salutata non usiamo la culi perché quella è densa non bagnerebbe i savoiardi così vedete non abbiate paura perché tanto i savoi assorbono tutto se c'è qualcuno che vuole sapere come l'abbiamo tenuta adesso possiamo ripeterlo mettiamo qualche altro pezzettino di savoiardo. Charlotte alle ciliegie, Sì. Di conversante. Bio, chilometro sotto zero, vedete? Stiamo bagnando i savoiardi alla base! Così abbiamo usato tutto il succo. Io naturalmente avevo fatto, vabbè, non c'entra niente. Una doppia dose, ma perché ne ho fatti due? Questa per il link, e questa per voi adesso, ok? La più piano, veramente. Eh? Ah, sto caldissima, sto tranquillamente che c'è questo dolore. Eh sì, mi dà un fastidio: la Philadelphia ha una consistenza molto diversa dal latte condensato. In tal caso, quanto è tutto scritto nel link, tutto scritto nel link. Oh, sì. sono di diversi, sì, hanno una consistenza diversa, però è più o meno la stessa cosa. Sì. Tranquillo, stessa più o meno stesso peso. È già, già tutto calcolato. Sì, ok, Bastante. adesso abbiamo la crema. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare due in due modi: o mettere la crema così com'è bianca oppure aggiungere alla crema la salsa? Io a me non mi piacciono le cose troppo disordinate. Eh? Io metterò la crema bianca e poi aggiungerò la salsa e le ciliegie. Mm. Se a voi piace la crema che diventi rosa o più rossa, aggiungete la salsa in questo momento alla cream, però mescolate con delicatezza in modo che non si smonti. Va bene? Penso che sì. è facilissima veramente. Ditemi. Sì, ciao grazie. Ciao grazie. Sì, ripeti, sì, sto ripetendo. Allora, sì. facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti fino ad ora abbiamo preparato la salsa questa è la prima cosa che dovete preparare perché per utilizzarla nella cami cream naturalmente deve essere la fredda la salsa di ciliegie la salsa di culi se non è Bene, fredda non andiamo porno. a smontare tutto il composto quando lo aggiungiamo quindi come l'ho preparata ho cotto le ciliegie denocciolate con zucchero e succo di limone ho filtrato con la parte del succo che ho ottenuto sono andata a bagnare i savoiardi alla base con le ciliegie ho oh, le ho invece frullate e ho tenuto la pulì. Va bene? Poi ho preso lo stampo a cerniera, ma ho preso solo l'anello e l'ho posizionato già sul piatto di portata. Sì. Quindi o me, ho tagliato. Quindi ho tolto il fondo. Sì. Qui non c'è il fondo, vedete eh sì, il fondo sono i savoiardi, tortiera, tortiera sì via. perché sennò poi per eh trasportarlo sì. diventa difficile, tolto, è comodissimo, sono. mettete sì. il cerchio, su, l'anello sul piatto di portata, piatto. poi lo sformate ed è pronto, ho tagliato un pochettino alla base i savoiardi per fare in modo anche che rimanessero in piedi e dritti, e li ho messi sì, sì. sistemati tutti intorno all'anello la parte zuccherata. Vedete? L'ho messa verso l'esterno, si vede? La parte zuccherata l'ho messa allora, verso l'esterno. Non è zuccherata, non è zuccherata ah, vedete? Parte quindi, zuccherata. attenzione, parte non succede certa. niente se voi mettete parte zuccherata. Parte però diciamo non... che poi si vede la differenza. Se invece di così sì. lo presentiamo sì, sì, così, vediamo. si vede la differenza. Quindi, e quindi la parte attenzione zuccherata. a metterli tutti con la parte zuccherata verso l'esterno. Dettagli, dettagli. Questi sono dettagli piccolini che poi quando tu vai a sformare il nome, e... cioè ti accorgi della differenza. Il oppure Se volete fare un gioco di consistenze, di colori, di forme, fate un e uno, e uno e e uno, uno, uno, uno e fate un pochettino di, di scena. Ora, che cosa facciamo? Abbiamo preparato la cami cream. Come l'abbiamo preparata? Innanzitutto tutti gli ingredienti e anche il recipiente erano freddi di frigorifero. Abbiamo unito panna, mascarpone e filadelfia oppure latte condensato. Io ho aggiunto eh, la vanillina e lo zucchero a velo. I, i, i savoiardi vanno bagnati o no? Sì, questi qua. Eh? Sì. No, discorso. questi, qua no, no, questi qua no, perché altrimenti poi non reggono più. No, dice... Comunque si inumidiscono no. con, mm. il, ripieno, con il riposo. E con... Quindi vanno messi asciutti. Sì, no, questi non vanno messi vanno... asciutti. Poi se voi li volete bagnare potete bagnarli solo dalla parte che avrà a contatto con la crema, ma leggermente, altrimenti poi nel momento che andate a sfoderare rischiate che si sforma il dolce. No, non va bene, non va, bene. Eh, non va bene. va bene, va mm. okay. Quindi il procedimento è questo. Sì, allora, preparata la camicream, abbiamo detto che possiamo aggiungere un po' di salsa oppure lasciarla bianca, facciamo così, visto che questa non ha aggiunto la salsa, a questa aggiungiamo un po' di salsa, vedete? Poca, basta un cucchiaio eh, mezzo. Nella crema? Sì, nella camicream. Mm. e andiamo a mescolare con delicatezza, sì, non c'è bisogno prima... che tutta diventi rosa, facciamo così, Pink. facciamo tipo variegato, Pink ecco. Pink. Pink. così, sì. e andiamo a farcire la base così, vedete, è facilissimo, sì. È veramente un dolce che si prepara in 10 minuti. Eh sì, non non c'è cottura. Non c'è cottura, è fresco. Sì, è fresco così come ho scritto nel link lo potete, lo potete conservare in frigo o in freezer se volete conservarlo più a lungo. Sistemate bene così. Sistemate in modo che la crema vada. Vicino ai savoiardi, così i savoiardi poi quando andate a sformare rimangono belli dritti. Ora, messa la crema, non mi piace chiamarla in inglese, chiamiamola una crema. Chiamiamola crema. Messa la crema, che cosa uniamo? Uniamo delle ciliegie che io ho già denocciolato e tagliato a metà. Va bene. No, come si chiama? Bina, non rimangono secchi. Ho preso le ciliegie, le ho denocciolate e tagliate a metà. Le andiamo ad aggiungere così nella terra. Non è importante come le aggiungiamo, l'importante è che ci siano. Per le quantità, vedete voi, io ho scritto semplicemente ciliegie, perché anche questo va a gusto. Io, per esempio, adesso che sono diventata adulta, ho scoperto di essere allergica alle ciliegie e quindi io non posso mangiare neanche una. Aggiungiamo anche un cucchiaio di salsa. Così, vieni, la no, si vede? Se si vede, si vede. Così. Così, quando lo andate a tagliare ci sarà un bel effetto. bene è chiaro tutto il procedimento fino ad ora se c'è qualche domanda dite pure si sì, è bella variegata è vero ora abbiamo messo il primo strato di crema andiamo ad aggiungere il secondo strato di crema ora potete fare così come sto facendo io e poi decorare col sac a poche però se poi andate a farcire e andate a coprire tutto con le ciliegie, non serve decorare questo capoche. Un attimo. Ho sì. già li ha fatti i saluti. Sì, era, sì. Era Tom, sì, diceva. chiaro, ho già fatto i saluti. Hai salutato a Tom. Sì, ho salutato a Tom. Abbiamo sì, salutato i sì. più. Comunque vabbè li sì. rinnoviamo. Sì, adesso li rinnoviamo, non ti preoccupare. Aspettate. Io devo raccoglierla tutta la crema, perché sennò è poca avanza e dispiace aspettate un attimo se mi vedete robotizzata perché ho il dolore della schiena come è fatto robotizzata? robotizzata nei movimenti ah è il dolore sì come dobbiamo dire robotizzata come dobbiamo sì. dire a scatto, a scatto. mi sento anche leggermente rinco allora sistemiamo bene se voi poi avete intenzione di ricoprirla con la salsa no, uh, usate stacca capoche se non volete ricoprire con le ciliegie, va bene? ora adesso vi do un'altra alternativa che potete utilizzare aspettate, facciamo le cose per bene dove sta quello? Vabbè, ho apprezzato la crema, livelliamo. si sì, adesso livelliamo. sto bagnando il cucchiaio leggermente per fare in modo che la crema non si attacchi con acqua. Sì, sì, con l'acqua. Sistemiamo io che giro e giro l'anello, vabbè. Livelliamo bene. Così. Ora a me è avanzata della crema. Perché è avanzata della crema? Perché io ne ho fatta di più per farne due. Che cosa possiamo fare con questa crema? Possiamo l'ho scritto anche nel link quindi tranquilli trovate tutto nel link possiamo metterla in un pentolino e riscaldarla a parte mettere in ammollo un foglio di gelatina che se non erro sono 2 grammi mettere in ammollo in acqua fredda strizzarlo e poi aggiungerlo alla salsa e quindi che cosa possiamo fare? possiamo poi cospargere tutta la superficie con la salsa io ora non lo posso, fa non lo posso fare perché questa qui non ha la gelatina e quindi poi colerebbe dappertutto mm. però, se voi volete, potete farlo e fate la salsa. Mm. e corre con la gelatina, con eh, no, la gelatina. Non... va bene? Sì. Io non lo faccio adesso, però si può fare, ok? Però possiamo provare a fare un'altra cosa in diretta. Grazie, Maria per la stella. Aspettate, tanto diciamo la verità: questa qui è per mia madre. Perché ma mia ha visto già... domenica, ha fatto il compleanno, ma io non le ho potuto fare la torta perché ero la no, e quindi ho rimediato oggi e questo è per lei. Ah, dai, dai, quindi l'importante è che quella bella che devo dare a mia madre sta qua. Qui se combiniamo qualche disastro, rimane fra te. Eh, Vabbè, questo è in diretta. È in diretta, non allora, c'è, non c'è, non c'è, eh? Adesso io sono quella, nessuno fa queste cose in diretta, però io le devo provare a fare. Oh, sì. mi è venuto in mente lo devo fare vediamo se riusciamo a fare dei coricini aspetta tu riprendi qua che io devo prendere un sicaretti grazie Lilia forza allora. non so se lo voglio fare che via più stella avrà il dolce in omaggio ma non mi date retta allora, vediamo se riusciamo a fare questa cosa che mi è venuta in mente. Facciamo delle gocce, magari tutte delle stesse, della stessa dimensione. Ora io come vedete... Siamo in diretta, tutto live. Fra le mani che mi tremano e il mal di schiena, abbiate pazienza se faccio un disastro. Infatti vedete, guarda già che... Stai sperimentando. Non sto sperimentando, è una cosa che ho sempre fatto, ma nell'intimità della mia cucina da sola eh, stai facendo una decorazione diversa si sì. vediamo se viene bene continuiamo se no ci fermiamo e spatoliamo ho preso uno stuzzicadenti no non si vede un attimo. uno stuzzicadenti sì. normale come quelli che usiamo grazie Elisabetta ora che cosa facciamo? proviamo a fare le i cuoricini così partiamo Il di riuscì. qua Ma facciamo vabbè. così Ma... Ma io... Eh, vabbè. Ah, Quello matta. mi ha rovinato tutto. Si vede, si vede. Si, si, si, vede, si, si vede che è un vede, cuoricino Wow. Questi qui sono venuti bene, qui c'era sicuramente un pezzo di Vedete questa monella di pezzo di ciliegia? Si, vabbè, stare, no, stare. io lo devo togliere. Questo è un grumo. Mm. Se dovete fare questa cosa filtrate la salsa. Ok. L Abbiamo tolto Peccato. Vabbè, non fa niente. Pazienza, dai. Si vede, si vede. Si, si, vede, si vede che è venuto il C'era un grumo. Una... Ah. C'era un grumo. Vabbè, Ehi. non importa. Dai, quello, eh. quello è il movimento da fare. Aspetta. So, dobbiamo fare... Eccoti qua. Facciamolo completo. Se questo è fatto così, questo facciamo così, ne manca un altro. Che è difficile stare piegati con la di schiena ai. Eh? Allora, se questo l'abbiamo fatto verso In destra, questo lo, lo facciamo, facciamo verso sinistra e quindi così, Sì, va bene? Diciamo che è carina, sì. dovete dire che è bellissima Sì, è bellissima. Ora decoriamo con le fragole, uh, con le ciliegie, buonasera. <ride> con le ciliegie. Naturalmente le ciliegie si mangiano prendendole dallo stelo. Dal peduncolo. Dallo stelo, dal peduncolo, come lo vogliamo chiamare? Pedicino. Dal pidicino. Pedicino. Cosiddetta detta con bersano Oppure meglio ancora dopo da cervi va bene? quindi ora scegliete voi come decorare la charlotte potete sì. denocciolarle e mettere delle denocciolate ma perdete l'effetto di un po' di verde come colore per dare dar un po' di colore alla charlotte però scegliete sì, voi come io per per la decorazione. io metto le ciliegie quindi le. intero oppure tagliate a metà insomma quindi, a seconda, a metà, mh, diciamo, fate voi come volete. cioè una, una decorazione io devo pensare anche alla bellezza delle fotografie e quindi grazie ancora Antonat ti rinvia la grazie mille grazie allora ti dono un dono è così vediamo se prendiamo una di un dono per supportare la e pagina la al centro qui va bene e la charlotte è pronta è finita adesso va semplicemente messa in frigorifero e dolce, è fatto. Quindi, abbiamo Semplice, questa, la charlotte estivo. e questa, come vedete, l'abbiamo decorato in due maniere diverse. adesso sì, ho la scelta. Mi aspetto di vedere delle charlotte bellissime. Non c'è cottura? No, no, nessuno per solo per fare la mm, culigina. Cioè. Solo, solo quello solo un po' impegnato. Però veramente ci vogliono 5 minuti per Penate, già un po' realizzare, quindi non vi farà tutto questo calore in casa. Va bene? Se si blocca il video non è colpa mia, sarà colpa tutta la collezione. Eh, Va bene, lascia stare. Va bene? Ok. Se ci sono domande, fate pure. Chi vuole mandare all'esterno? Può farlo. Facciamo? Anche dopo. La Grazie scuola. Angela. La sformo così vi faccio vedere? No, ah, bisogna sformarla. E non bisogna sformarla adesso, la dovete sformare prima del servizio. Però io non voglio lasciarvi, con. però vi fate vedere come si fa. Allora, ah, com la formiamo? Faccio... Aspetta, facciamo una domanda? Visto che col... io sono quella del rischio, aspetta. Facciamo faccio domanda, la sformiamo? Qual pugno tocca, facciamo una domanda? La sformiamo o no? La sformiamo? La sformiamo? Sì o no? Sì, o no, io sì, ascoltami, guarda qua. <ride> Allora, siccome vi voglio far vedere... Non deve come essere semplice, fredda, perché? Sì, deve essere fredda. Eh, però, Se io vedo, che, sì, se io vedo che i savoiardi si muovono, ritorno indietro. Però vi voglio far vedere quanto è semplice... Ma ha già nel blog. Quanto è semplice sformarla. Vedete? Sì. Oh... no, Non la voglio togliere. ho Grazie, Tonella. Wow, è andata. È andata, basta. È andata. La Charlotte è andata, l'ha sformata. L'ha sformata in diretta, come vedete. Non è successo niente. Non è successo niente. Cioè ha retto, retto la crema. Ora io la rimetto. Il procedimento è giusto. E vado in frigorifero. Ma solo per sicurezza. Come vedete è rimasta tutta a posto. Intera. Ok? Ora ditemi voi se avete domande, perplessità, qualcosa che vi tormenta. Sì. La ricetta è nel link e nel primo uno dei primi commenti, va bene? Sì. Ok. Il cappello è rimasto là nella cappettiera. Va bene, sta l'ordinato. Da La fare. Fine? No? Sì, eh? Non ci sono domande? Sì. Ci sono domande? Perfetta, bella. Ah, bella? Bella, ah. sì. Bene, magica. Grazie Tino, tu sei veramente troppo cara. Soprattutto perché sopporti tutti i miei sfoghi quando ce l'ho sporto. grazie Tina Grazie anche a Tina Silvestri. come si taglia? Eh, eh, eh, eh, eh, io ora non posso tagliare né uno né l'altro mm. questo perché è per il compleanno di mia madre, gliela devo regalare Questa perché non è ancora fatta, è proprio sì, morbida, la... come faccio a tagliarla? Un mm, passo alla Però... volta, un passo alla volta Si dà una ciliega, sì. si sciacquano una qua presto. No, di solito no. Noi non abbiamo mai la frutta, la verdura la usiamo direttamente dal campo alla cucina. È scontato che queste ciliegie siano preso. lavate, ma quando la fa semplice, la fa Allora, sì. queste, aspetta, queste sono biologiche e quindi, che cosa possono avere? Sono solamente un po' di polvere. Non hanno nient'altro, sì, quindi beh. basta l'acqua fresca. Ma l'acqua fresca, sì. in caso un po' di acqua bicarbonato. Sì, va bene, non ti dilungare troppo. Fresca. Va bene. Per tagliarla. Per tagliarla, eh... aspetta, vieni qua. Eh... se uno non ha lo stampo a cerviera. Se uno non ha lo stampo a cerniera Lo stampo alternativa? Che stampo posso usare in alternativa? Si può usare una. aspettate, uno... fatemi pensare che cosa si può fare. Eh. Potete puoi fare, però e poi per sformarlo, come lo sformi? pure su, se vuoi fare con una teglia eh no, normale no, non si può tu puoi utilizzare ma poi come fai a sformarlo? non si può non si no, non andate si può. sulla vetrina di graziella Amazon e dovrebbe esserci però lo stampo a cerniera lo stampo cerniera lo comprati là aspetta però fai sì, pensare non che non devo è, trovare ti... una soluzione no, non, no vabbè adesso ti dice no uh, se allora, allora se tu vuoi puoi provare a fare lo stampo l'anello con la stagnola se tu ce l'hai questa pazienza puoi provare a farlo con eh, la vabbè, stagnola vabbè. quindi appiattisci la stagnola arrotolata e fai l'anello vabbè Poi, se ti vuoi ti farvi, con la guaglia come si chiama quella cosa che fa tric tric tric tric ciappatricio ciappatricio ciappatricio ciappatricio, ciappatricio. ciappatricio. ciappatricio. vabbè con quella cosa che mette le ciappette e hai fatto l'anello spilatricio con la spilatricio e hai fatto l'anello potresti provare a fare così però non lo so se funziona veramente, non lo so. Invece se è più basso, va basta. Se è più basso, fai più bassi. i, i savoiardi. Oppure fai più crema. No, sei più basso. Usciranno no. fuori i savoiardi dallo stampo. Sì, oppure vabbè, le spezzi di più i savoiardi. Oppure spezzi di più i savoiardi. L'importante non è quel L'altezza. Non è quello che esce dalla Dall'anello. L'importante dal è che la crema vada a pari poi dei savoiardi. Eh sì, perché è tutto, non c'è niente di più brutto che vedere quei savoiardi che escono come le recinzioni dei.. Essere eh sì, tutto dei proporzionato. Eh, e eh, poi eh. la crema che è bassa bassa, cioè poca a poca, capito? Quindi fate in modo che poi sia tutto proporzionato. Ho detto questo è da 20 cm. Lo stampo. 19 cm diciamo 19 cm sì. questo è Quindi, se voi fate quello da 24 raddoppiate le dosi anche se viene un po più basso è bello lo stesso no, no, io ho fatto piccolino perché sì. noi siamo pochi per tagliarla io non la taglio ma vi faccio vedere sì. potete scegliere di fare due savoiardi a persona o uno solo e quindi fate così, sempre a triangolo, a triangolo, sì, verso il centro. Sì, va bene, ecco, cioè di poterne. O, o due o uno. Poi o io quando parte. la taglio, se riesco, faccio la foto e vi faccio vedere la parte interna. Sì, quando la taglio vi faccio vedere la foto. Sì, un po' metto nel blog. No, no, non... ora non ce l'ho. No, ho sprecato canta. tagliarla adesso. Italia la pasta? Vabbè, non ho capito, Italia pasta in che senso. Va bene. Okay. Copa pasta esistono. Copa pasta? Ah, sì, no. esistono. I ring si chiamano. I ring di, di diverse dimensioni. Copa pasta. Che, no, i ring. Che sì. sono solo qua, solo l'anello, senza base, esistono di diverse dimensioni, anche regolabili. Ah senza cerniera senza cerniera solo cerniere. certi solo il diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi c'è diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi diversi con i lamponi, con i mirtilli, con le pesche, con le albicocche, con la frutta che voi preferite. Io ho utilizzato le ciliegie perché da me in questo periodo siamo pieni di ciliegie bellissime, buonissime, venite a conversano, comprate le ciliegie di conversano, piccola parentesi pubblicitaria. E quindi ho utilizzato le ciliegie, però potete tranquillamente utilizzare, Qualsiasi, qualsiasi frutta, forse mi mante stagione così, è meno trattata. Un'altra cosa, se vi avanza la, la salsa, non è che la buttate, no, al momento di servire la charlotte a fette, per chi la gradisce, potete aggiungere un po' di salsa sulla mm. fetta della charlotte. Grazie Va bene, Patrizia. ok, penso sì. che ho spiegato tutto sì, sì. molto chiaramente, anche perché è veramente facilissima. Prova di scimmia questa questa charlotte va bene va, aspetta aspetta c'è una domanda che non sono riuscita a leggere al posto delle ciliegie va bene tutto andrea Montanarini. sì lo stai facendo apposta a fare questa domanda per la quarta volta sì perché okay. <ride> Mi fa sempre i commenti, da disperato, di quello che vuole venire al sud. Come, quella con la 3 euro da cinese. Che cosa? Dei, puoi cerchierla. Tina ha scritto 3 euro da cinese. Ah, va bene. Cioè non vale la pena, ma... ma... Che cosa, quasi qua? Martini... Si può usare la ricotta, si, sì, si. Sì. Cartona, stagnola... Grazia, De sì. hai, hai detto una cosa De, Giovanni. Non vale la pena sì, so no, tuo... infatti, Costano pochissimo. Uh, la signora ha chiesto se si può usare la ricotta al posto della Filadelfia. Sì, e viene buonissima. Sì. Puoi utilizzare anche la ricotta al posto del mascarpone. Va bene? Mi mm. regolo. Devi bere? Sì, devo bere. È bene. <ride> Dimmi se ci sono delle domande. massaggio stasera al regista fatti fare ah? no <ride> no io non sono una da massaggi va bene Sì, è allora mandatemi tutte le foto però non me le mandate sempre in privato perché poi ogni volta vi devo chiedere posso utilizzare la foto e a volte non ho tempo di fare questa domanda Salutami Gioia del Colle quando vado a Gioia del Colle? Salutiamo Gioia del Colle, la farò. Ciao, bravo, sì, fate e poi mandate le foto. Pubblicate le foto, mandatemele che io le pubblico, va bene? No, sta bene così, tanto abbiamo finito. Ok? Sì. va bene. Allora, io vi ho fatto vedere la Charlotte. Abbiamo fatto due Charlotte, una per il sito eh. e una eh. per, per voi in mm. diretta. La ricetta la trovate nel mio blog che si chiama, ripetete tutti insieme, www.cucinacomegraziella.it Lì trovate tantissime ricette, basta cercare il sito sì, e poi c'è una lentina dove c'è scritto cosa vuoi cucinare e basta mettere ogni ingrediente o il nome della ricetta e vi esce tutto quello che volete voi. Se volete vedere i video che abbiamo realizzati, potete andare su YouTube. Ma che so, si anche chiama su il Facebook. canale YouTube, si chiama lo stesso Cucina con me. Grazie. È tutto uguale. È sempre quello che con soli. la pagina Facebook, anche, anche su, su, su, su Watch. Avete presente quella? simbolino che sta su Facebook watch, di Facebook. watch che c'è quel triangolino sì. guarda lì. significa, significa guarda. ci sono anche live, i video non andate a vedere tutti i video basta eh sì. che cercate cucina come grazie eh sì. e vi escono tutti i video che abbiamo realizzato fino ad ora, ce ne sono oh, parecchi vedete c'è cioè, da divertirsi eh, ci sono parecchi video, belli interessanti è buono, è buono. Sì. va bene? abbiamo detto tutto ora ci possiamo salutare io nel frattempo risaluto Tonia, ciao Tonia ti mando un bacio te e tua sorella Chiara, ciao e possiamo Grazie Angelo, va bene? Sì. Per quelli che non sono in diretta, la, la, la, la diretta sarà salvata. Grazie Mariella, ok dai abbiamo finito. Sfogatevi. Abbiamo finito? No ci sono i razzi. Eh va bene grazie a tutti dai. Sì, ciao Milena, ciao, grazie. Grazie a tutti. Allora, ci vediamo, salvo imprevisti, ma non lo so se ci saranno, sì. martedì prossimo. Martedì prossimo, se avete delle richieste di diretta che possono durare al massimo mezz'ora, fatele no, in diretta. Pure, eh, scrivetele pure nei commenti e io proverò a realizzarle, va bene? Allora, sì. ci vediamo martedì prossimo. Alle 4 stessa sarete e stesso orario, sì? stesso canale. Se sarete, stessa cosa, stessa... Eh, sare. sì. no, non lo so. Io non lo so nemmeno. Io che cosa sto dicendo <ride> va bene. Allora, ci vediamo martedì. Ciao, Mattias, beh mamma. Non te li ho di persona perché stavo a lavoro. Tanti auguri. Di buon compleanno, mamma. È stato, però, domenica. Non fa niente, meglio ritardo che mai. Ciao, sì, ciao a tutti. Ciao, alla prossima! Ciao! Supportate il canale! Vi mando le starle! <ride> Ciao!